Bella ragazzi e bentornati in questo nuovo video Io sono Gasgas 0608 e oggi ragazzi noi siamo qui Tornati su un nuovo video Allora ragazzi oggi questo video è un po' particolare Perché è preso da diciamo gli tra virgolette, archivi di Twitch Perché ragazzi piuttosto che farvi vedere il pass battaglia La mappa ovviamente vi farò vedere tutto nel prossimo video Ho preferito ragazzi iniziare subito una partita molto aggressiva Fatta con Surish Lemur, Surish Lemur, ragazzi, è un mio iscritto che mi ha chiesto di giocare e ragazzi è veramente forte. Prima di iniziare, ragazzi, però, vi ricordo di lasciare un bel like. Avete 5 secondi: 5, 4, 3, 2, 1. Seguitemi anche su Twitch, link in descrizione. Come per la mia pagina Facebook e per il mio sito, ragazzi. E partiamo, ragazzi. Allora, io vedo se riesco a prendere questa bellissima cassa vabbè oh, boh, la prendi tu va bene eh no io qua non posso stare devo scendere uh attenzione ragazzi. oh si vogliono ammazzare aiuto con me, aiuto dovrei comprare uscia uscia uscia uscia ragazzi ammazza a parte mi è uscita una voce assurda però lasciamo stare ok eh, va bene arrivo no allora in realtà io direi di portare pesciolini porto pesciolini ah tu sei già direttamente in safe ok allora aspettami che ti raggiungo che volevo fare un po' di pesca sinceramente però vabbè Allora, ora che siamo in safe direi di pescare eh? Comunque Pesce puzzolante Uh, bello Carino, raga Io, raga, cerco di trovare qualche pescelino Allora, il flopper lo lascio qui Porto questi qui Andiamo qua Per vedere cosa c'è Hai munizioni per uh, Il Bazzugas Per caso Cioè io lo chiamo in A te lancia razzi però Vabbè Ok, ci siamo addentrati eh, a Cascina Colossale Io ho un pesce puzzolente, quindi non lo so Cioè per il resto non posso creare nulla ok la eh. conditura no mi sa che oh, attenzione attenzione attenzione mi sparano non so da dove ma mi sparano io tolgo questo tolgo questo, normale ok ma chi è che spara? non l'ho capito ah là, ok Okay. Eh, ti rifaccio la stessa domanda eh, visto che abbiamo ammazzato quello per caso ti sono arrivate munizioni per hai delle munizioni per il lanciarazzi io vado di qua un attimo mi prendo lo shield non so se ci arrivo Giasse uh, cioè, siamo in nove, dentro una disputa di un uomo eh, sono... ah, ok si è creato un oggetto Allora è eh, la quarta tempesta è... Uh 4 kill GG io ero, io ero ancora fermo a 2 Oh No! Eh, no, perccato! Peccato, raga. Uh! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni, ti prego, ti prego! Ci sono! Ma okay, che oh. oh, grazie! Tu mix 00! Grazie mille per il follow, bro! Ok, meno male, meno male! Ah, ok, perfetto, perfetto! Grazie mille. Ciao tu, mix. Ah ok, questi li hai costruiti tu. A posto. Queste no. Okay, oh. oh, grazie mille. Pro lui 09, grazie mille per il follow, bro. Veramente grazie mille E grazie a Suri Lemon Perché mi ha salvato da una fine Abbastanza vicina direi. E la madonna regà Un mostro Regà è un mostro Porca miseria regà non riesco parare porco schifo Ma che schifo, niente, vai tu, vai tu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 Reality. Why can't you just let me eat my weight and glee I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles profanities Some days I feel skinnier than I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 Devils hide behind redemption Honesty is a one-way gate to hell I wanna taste consumption Get faster to waste oxygen Hear the children sing aloud It's music